Buongiorno a tutti, eccoci arrivati ad un nuovo video qui del canale. Questo video oggi è un video un po' diverso, quindi sarà una, così, una lieve riflessione eh, riguardo mh, un libro che è un libro famosissimo di trading, che poi dopo vi, vi dico che libro è, eh, perché è stato uno dei libri che a mio avviso è stato uno dei primi libri di trading che tanti anni fa... Lessi e l'ho iniziato a rileggere proprio negli ultimi giorni quindi volevo con voi andare a, a leggere soprattutto una parte ma magari farò altri video di questo tipo dove andrò a prendere alcune frasi di questo libro proprio perché è un libro un po' atipico che poi vi spiego che possono essere comunque ricondotte tranquillamente all'approccio di trading mio e quello che cerco di tramandare in tanti anni con IAR Forex e con tutti i progetti, la formazione che abbiamo fatto in questi anni. Ricordo che IAR Forex è un sito attivo da fine del 2009, il blog addirittura ancora prima, quindi c'è un po' di storia anche solo a livello formativo del trading. Uh, detto questo, che libro, di che libro sto parlando? Ma prima di dirvi di che libro sto parlando, vi chiedo ovviamente di iscrivervi a questo canale se non siete iscritti. Questo ve lo dico sempre, perché tante volte eh, molti di voi guardano i, eh, i nostri video ma non sono ancora iscritti. Quindi iscrivervi, attivare la campanellina, perché così potete avere le notifiche di tutti i nostri video, delle nostre live. E se il video vi piacerà, mettere un mi piace. Di che video stiamo parlando? Eh, di che libro stiamo parlando? Allora, guardate. Il libro ve lo, ve lo faccio vedere qui. Vediamo un po' se riesco. Eccolo qua. Questo è il libro. <ride> The Market Wizards. Uh, Market Wizards, Conversation with America Stop Traders. Scritto da Jack Schrager. Che uh, è un libro famosissimo. Questa è la copertina. Libro famosissimo. Uh, forse uno dei libri più belli di trading proprio perché eh, appunto Jack Schager va a mh, intervistare tantissimi top trader che mh, negli anni sono stati riconosciuti gestori di fondi eccetera che hanno fatto performance di un certo tipo, soprattutto costanza e eh, la cosa su cui volevo soffermarmi eh, diciamo oggi è una determinata frase di un determinato trader ma eh, la cosa che mi piace di questo libro è che, seppur eh, le interviste sono fatte, sono cioè un mare di interviste, poi hanno fatto varie rivisitazioni di questo libro, che comunque vi consiglio, è tutto in, li in lingua inglese, ma abbastanza semplice. Eh, poi con i mezzi che ci sono oggi, insomma, tradurre non è così difficile come può essere, come deve essere un tempo. Ma appunto la cosa che è interessante di questo libro è che, seppur vengono intervistati differenti tipi di traders, eh, differenti approcci, metodologie, quindi traders veramente diversi tra di loro, posso veramente eh, concludere che <ride> i trader che hanno successo, i trader che comunque hanno avuto dei risultati e che sono stati costanti, hanno spesso delle caratteristiche in comune. Ecco, questa è la cosa che mi sento di dire principalmente. Quindi queste caratteristiche in comune eh, si rivedono soprattutto negli aspetti di money management e di, chiamiamola così, psicologia del trader, no? Poi però anche in altre cose, in effetti, più tecniche, possono essere approcci differenti simili. Oggi volevo con voi andare a prendere una parte che vi dico già del trader, di che trader è, quindi... Eh, intervista vado a prendere del libro, che è quella di eh, Paul Tudor Jones. C'è una, una breve introduzione appunto a questo trader, Paul Tudor Jones, che è stato anche appunto gestore del suo fondo eh, Tudor Future Funds, come potete notare, e che insomma ha avuto i risultati, bla bla bla. Benissimo, andiamo alla pagina che mi interessa a me, che è pagina 64 se non sbaglio. Ah, oh, eccolo. Allora, la, ehm, la parte che mi piacerebbe con voi, almeno questa volta, andare a prendere, vediamo se facendo così, eccolo qua, è la parte eh, dedicata a questa domanda su cui Paul Tudor Jones risponde, eh, su cui mi sento assolutamente in linea e soprattutto credo sia una parte eh, da proporvi, perché così anche voi possiate riflettere riguardo al vostro trading, riguardo al trading perché noto anche dai commenti a volte che escono che sono usciti in questi anni su YouTube alle domande, alle email in generale che tante volte ci si focalizza su cose non realmente importanti quando invece ci sono delle cose estremamente fondamentali che bisogna tenere eh, nelle nostre diciamo, ma neanche nel nostro piano di trading, proprio nel nostro intimo del trader, del trading e quindi di essere trader. E secondo me su questa parte devo dire che Paul Tudor Jones eh, ricalca delle cose su cui mi sento assolutamente in sintonia e ripeto, voglio che anche voi possiate eh, approfondire quello che sta dicendo qui e soprattutto cercare di capirlo, magari ci vorrà del tempo, quindi magari rileggendo, rileggendo, magari facendo un po' di esperienza su questo. Allora, prendo la pagina proprio totalmente, qui, eccola qua. La, ovviamente, eh, in questo caso, eh, vi faccio una traduzione così rapidamente, senza stare lì a leggere in inglese, che non ha senso. Allora, intanto la domanda era, ehm, quali sono, diciamo, eh, le tue regole eh, del trading, cioè, regole di trading... Eh, su cui stai su, su cui vivi diciamo, no? Cioè, quali sono le tue regole di trading? Benissimo, lui fa tutta una serie di cose, io qua vi leggo delle parti, ok? Che sono secondo me le più interessanti soprattutto la parte che va praticamente da qui a qui, tralasciando magari una piccola parte qui in mezzo, ma è questa la parte che mi piacerebbe con voi andare a discutere allora, lui dice, eh, se hai una posizione perdente che ti mette a disagio, la soluzione è molto semplice. Esci perché puoi sempre rientrare. <ride> non c'è niente di meglio di un nuovo inizio. Non preoccuparti troppo di dove sei entrato in una posizione, quindi il tuo punto di entrata. L'unica cosa, eh, l'unica domanda rilevante è se sei rialzista o ribassista su quella posizione quel giorno <ride> eh, pensa sempre al tuo punto d'ingresso come all'ultima chiusura di giornata diciamo. mm? poi questa parte qua la, la, non, la, non la prenderei in considerazione perché parla del, del trader neofita va bene eh, andiamo avanti Partiamo da, eh, ritorniamo da qua. The most important rule sarebbe. La regola più importante del trading è giocare un'ottima difesa, non un ottimo attacco. Ogni giorno presumo che ogni posizione che ho sia sbagliata. Ogni giorno presumo che ogni posizione che ho sia sbagliata. So dove saranno i miei punti di rischio massimo di stop loss, praticamente. Lo faccio così perché posso definire il mio massimo drawdown possibile. Spero di passare il resto della giornata a godermi le posizioni che stanno andando nella mia direzione. Se stanno andando contro di me, allora ho un piano per uscirne, diciamo, predefinito. Non essere un eroe, dice. Don't be a hero. Non avere un ego... Metti sempre in discussione te stesso e le tue capacità. Non sentirti mai molto bravo. Nel momento in cui lo fai, you are dead, sei morto. Ecco, prenderei questa, tutta questa parte qui, con, appunto, togliendo questa parte interna che più di tanto non ci interessa, tutta questa parte qui, dall'inizio alla fine, con voi adesso magari riflettiamo un po' su quello che diceva Tudor. Allora, intanto dice, se hai una posizione perdente che ti mette a disagio, la soluzione è molto semplice, esci perché puoi sempre rientrare. Ok? Quindi, intanto, la cosa che dobbiamo capire è, benissimo, abbiamo una posizione a mercato. Questa posizione non sta guadagnando, questa posizione non sta guadagnando, ma ci fa rimanere tranquilli su quella che era la decisione che abbiamo fatto o iniziamo un po' a avere dei dubbi su quello che è in realtà il mercato? Cioè, non ci fa più essere confident con la posizione benissimo, se è così usciamo perché tanto come dice il buon tutor sono totalmente in accordo con questo pensiero si può sempre rientrare quindi tagliamo la perdita prima, tanto se il mercato ci riconferma l'idea è quella che si può sempre rientrare quindi manteniamo le perdite piccole poi dice non c'è niente di meglio di nuovo inizio è vero, cioè un nuovo inizio sulla nuova conferma è assolutamente reale questo no? Non preoccuparti troppo di dove sei entrato in una posizione. L'unica domanda rilevante è se sei rialzista o ribassista su sulla posizione quel giorno. È molto importante anche questa. Cioè, eh, al di là di dove tu sei entrato, la domanda che ti devi fare è ma tu in questo momento sei ancora rialzista o ribassista, quello che è, in quella posizione o, stai o hai cambiato idea? Ci sono delle cose che ti hanno fatto cambiare idea. Cioè, riflettiamo su questo. Molto interessante, eh? Pensa sempre al tuo punto d'ingresso come all'ultima chiusura di giornata. Pensa sempre al tuo punto d'ingresso come all'ultima chiusura di giornata. <ride> Quindi, eh, cioè, guardando l'ultima chiusura di giornata. Quindi guardiamo il punto d'ingresso e vediamo che cosa sta facendo il mercato. Cioè, ha, cam ha cambiato la nostra view rispetto all'ultima chiusura di giornata o no? Questo va un po' implicitamente a dire non operiamo di fretta durante la giornata per un movimento contrario, magari, ma aspettiamo la close di giornata. Poi dice, la regola più importante del trading è giocare un'ottima difesa, non un ottimo attacco. Questo è un qualcosa che ho sempre detto. Eh, guardate, su questo libro ci sono un sacco di interviste, un sacco di bellissime domande e risposte di vari trader. Ne parleremo ancora. Eh, per esempio, Kovner, dove ha tirato fuori un sacco di di ottime risposte su quali magari ci soffermeremo nei prossimi video. Comunque, la regola più importante del trading è giocare un'ottima difesa e un ottimo attacco, dice. Quindi non è che noi dobbiamo osservare quanto possiamo guadagnare su un trade o quante volte entriamo su dei trade, perché no, possiamo guadagnare tanto, ma l'importante è capire quanto stiamo Perdendo, quanto possiamo perdere su quel mercato quindi giochiamo una buona difesa questo vale anche un po nello sport eh, io ho giocato a basket tanto tempo ancora oggi così mi diverto e ogni volta la frase no che mi viene a dire in campo quando si gioca è ragazzi si vince in difesa non si vince in attacco quindi sì dobbiamo giocare un buon attacco ma in realtà poi le vittorie si fanno in difesa e questa cosa vale anche nel trading no cioè se noi cerchiamo di gestire bene il rischio quindi giochiamo in difesa bene, poi probabilmente l'attacco fa da sé, no? Cioè, giochiamo anche un ottimo attacco. Ogni giorno dice sempre qui, presumo che ogni posizione che ho sia sbagliata. Eh, anche qui mi vede totalmente d'accordo, tante volte io dico, ogni trade che noi facciamo, comunque può essere quella statistica che ci va contro, no? Quindi, non possiamo pensare che, anche se quel tipo di trade è, diciamo è ottimale come impostazione grafica e possa per forza per quel motivo essere un trade profittevole ed è per questo che quando noi entriamo dobbiamo accettare direttamente il rischio quando si entra quindi accettiamo il rischio perché? perché ogni giorno possiamo pensare che quella posizione che noi su cui stiamo entrando, o cui siamo entrati può risultare sbagliata e quindi mai rischiare più del previsto ed ecco l'ottima difesa So dove saranno i miei punti di rischio massimo di stop loss. Beh, qui ovviamente lo sappiamo. Lo faccio così perché posso definire il mio massimo drawdown possibile. Cioè, io ho due posizioni, facciamo finta, dove su queste due posizioni sto rischiando il 2% su ognuna. Beh, so che il mio massimo drawdown su quelle due posizioni sarà il 4%. Spero di passare il resto della giornata a godermi le posizioni che stanno andando nella mia direzione. Dice, se stanno andando contro di me, allora ho un piano per uscirne predefinito. Ed ecco qui la tranquillità emotiva di avere definito bene un rischio, quindi avere un'ottima difesa già predefinita. Se le posizioni vanno nella mia, benissimo, me le godo, lui dice, no? Ma se vanno contro comunque sto tranquillo perché so esattamente dove uscirò. Quindi totalmente in linea con, eh, come dire, il mindset di Airforex, no? Come approccio al trading. E poi bellissimo alla fine. Non essere un eroe, non avere un ego. Metti sempre in discussione te stesso e le tue capacità. Non sentirti mai molto bravo. Nel momento in cui lo fai sei morto. E qui ci sta per chiudere tutta la parte psicologia. Cioè il nostro approccio al trading deve essere sempre fatto con estrema umiltà. Il trader che perde umiltà o che non è umile è un trader che nel lungo termine perde soldi, avete capito? Quindi, aspettate che mi faccio rivedere che è rimasto così, ecco qua. Quindi, massima umiltà, cioè il discorso, tra l'altro è un'intervista questa, quindi lui ha racchiuso, e questa è una delle domande dell'intervista, ce ne sono tantissime altre, lui ha racchiuso dentro questa, eh, questa risposta tantissimi, eh, forse un po' tutto, in realtà la domanda, no? quali sono le regole del tuo trading, tipo per cui no, tu fai trading. Cioè, lui ha, ha inserito veramente tutte le cose che reputo, molte delle cose che reputo fondamentali, basilari, e alla fine conclude con il trader che fa profitto, il trader che non muore, è un trader umile. Ecco, qui si racchiude il pensiero di Tudor, si racchiude il pensiero di Arduino e di Arforex, e bene o male chi mi segue da molto mh, queste cose sono sempre venute fuori magari in maniera non, mh, non uguale con degli esempi non identici ma il, il punto è quello bene io vorrei che voi tutti qui della community di art del trading italiano che stanno seguendo questo video riflettessero bene su quelle che sono le cose che sono uscite eh, da questa domanda di questa intervista di questo bellissimo libro che vi consiglio assolutamente, magari mettiamo anche il link in descrizione per arrivarci direttamente, perché ci sono varie edizioni, questa qui è l'edizione che trovate proprio in cartaceo, è anche molto bella, e poi ci sono anche degli update in realtà, quindi probabilmente trovate anche degli update. Comunque, in linea di massimo vi lascio anche il link, è in inglese, ma ripeto, avete visto, no? eh, basta essere abbastanza smart non essere per forza dei maghi dell'inglese, si riesce tranquillamente a leggere ed è molto scorrevole poi tutte queste interviste, si può leggere un'intervista al giorno, e magari nei punti vuoti della giornata e quindi si possono riempire con queste letture che sinceramente per noi trader sono sicuramente ottimali, anche perché di libri di trading belli che possono essere formativi, efficaci poi anche per il nostro trading, al di là del metodo, cioè non ce ne sono tantissimi. Questo reputo lo reputo assolutamente un bellissimo libro. Mm. Bene, allora, vi chiedo di lasciare un mi piace, ve lo ricordo, se il video vi è piaciuto. Continueremo a fare questo tipo di, di video, qualche volta, magari, prendendo sempre spunto da questo bellissimo libro. E io non, non ho più altro da dire, quindi eh, vi auguro una buonissima giornata, un buon Trading simpor per la prossima settimana. E vi saluto, grazie, ciao a tutti.